Alessio Bernabei, la nuova fidanzata, e Beatrice, lo scoop di Verissimo. Nuovo amore per Alessio Bernabei? L'ex cantante dei Der Jack, Alessio Bernabei, potrebbe avere il cuore impegnato. Durante Verissimo. Condotto da Silvia Toffanin, allormai solista è stata mostrata una foto in cui lui baciava una ragazza in discoteca. Non sappiamo niente di più di questa ragazza se non il nome. Si chiama Beatrice e potrebbe essere la ragazza che sta facendo battere il cuore al bel cantante. In realtà il ragazzo da lungo ciuffo biondo non si espone mai più di tanto riguardo le proprie relazioni, fa rimanere sempre i suoi fan con il punto interrogativo in testa. A tal proposito, infatti, lo scorso settembre Bernabei aveva postato una foto su Instagram con una ragazza ma, anche lì, nessuna didascalia che accompagnava la foto e quindi nessun aiuto ai fan. Ovviamente questa foto fece un po' il giro del web e all'ex Der venne attribuita la relazione con Giorgia. Questa presunta relazione fu poi prontamente smentita dall'ex partecipante al festival di Sanremo. Da settembre ad ora sono passati un po' di mesi, il cantante avrà cuore e mente libera per dedicarsi ad un nuovo amore oppure c'è spazio solo per la musica e per i suoi fan?. Sarà arrivata la ragazza sincera tanto desiderata?. Quando i fan gli fecero i complimenti per aver trovato la ragazza giusta, in merito alla presunta relazione con Giorgia, Bernabei rispose su Twitter, Magari è al mio fianco ancora o solo voi e voglio avere solo voi. A settembre, dunque, si dichiarava single ma desideroso di avere una ragazza accanto. Sarà arrivata la famosa Beatrice di Dante a farlo innamorare? Qualche tempo fa il ragazzo aveva anche espresso quasi un desiderio, delineando la sua ragazza ideale. E aveva infatti affermato, deve essere sincera e deve saper vivere come faccio io. Sarà arrivata la ragazza sincera e che vive come il cantante?. Un periodo sentimentale difficile?. La scorsa estate, Alessio Bernabei ha passato un periodo amoroso un po' delicato. Probabilmente il cantante è talmente tanto desideroso di trovare una ragazza che non riesce a trovarla. In effetti è sempre così, più si è alla ricerca di qualcosa più non la si trova. Forse è anche per scaramanzia, e glielo concediamo, se ha deciso di tenere nascosta la presunta nuova relazione. Non ci resta che aspettare per vedere se tra Alessio e Beatrice ci sarà un seguito oppure il ragazzo dovrò continuare la sua ricerca.